Buongiorno a tutti. In questa lezione vedremo le formule trigonometriche. Il teorema fondamentale della trigonometria ci fornisce una relazione tra il seno e il coseno del medesimo angolo. In particolare ci dice che il seno al quadrato di alfa più il coseno al quadrato di alfa è uguale a 1. Questa è facilmente dimostrabile andando a sostituire le coordinate del generico punto P associato all'angolo alfa sulla circonferenza coniometrica, che vi ricordo ha equazione x quadro più y quadro uguale a 1, avente centro nell'origine e raggio unitario, si sostituisce al posto della x il coseno di alfa, al posto della y il seno di alfa e si ottiene di conseguenza il teorema fondamentale della trigonometria prima enunciato grazie al teorema fondamentale della trigonometria è possibile ad esumere le caratteristiche del seno di un angolo noto il suo coseno ovvero il coseno dell'angolo noto il seno inoltre ricordandoci che la tangente dell'angolo alfa altro non è che il rapporto fra il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo è possibile anche esprimere il seno di alfa in funzione della tangente dell'angolo alfa. Anche il coseno di alfa può evidentemente essere espresso in funzione della tangente dell'angolo alfa. Andiamo ora a riportare alcuni valori notevoli delle funzioni goniometriche per alcuni angoli che verranno poi ripresi nella trigonometria. In particolare, indicheremo l'angolo in gradi, l'angolo in radianti, il seno, il coseno, la tangente e la cotangente dell'angolo alfa. Rimettiamo questi valori in tabella. E i valori in particolare saranno corrispondenti all'angolo di 0 gradi, di 30 gradi, di 45 gradi, di 60 gradi, 90 gradi e poi 180, 270 e 360 gradi. Già abbiamo parlato della relazione che lega l'angolo in gradi all'angolo in radianti, quindi possiamo subito andare a scrivere i corrispondenti valori in radianti di questi angoli, che abbiamo già visto nella tabellina precedente, e andiamo adesso a riportare i valori di queste funzioni coniometriche di questi angoli. In particolare il 0 gradi, il seno è 0, il coseno vale 1, tangente è 0, cotangente più infinito. A 30 gradi noi abbiamo che il seno vale 1 mezzo, il coseno radice di 3 fratto 2, radice di 3 su 3 è invece la tangente, e la cotangente radice di 3. A 45 gradi il seno e il coseno sono uguali tra di loro in particolare pari a radice di 2 su 2, la tangente di conseguenza sarà pari a 1, così come anche la cotangente. A 60 gradi noi abbiamo che il seno vale radice di 3 su 2, il coseno vale un mezzo, la tangente radice di 3 e la cotangente radice di 3 su 3. Sostanzialmente si invertono seno e coseno e tangente e cotangente rispetto all'angolo di 30 gradi. A 90 gradi abbiamo il seno pari a 1, il coseno pari a 0, la tangente a più infinito e la cotangente pari a 0. A 180 il seno vale 0, il coseno vale meno 1, 0 la tangente e meno infinito invece la cotangente. A 270 gradi abbiamo seno pari meno 1, coseno 0, meno infinito la tangente e 0 la cotangente e infine a 360 gradi ovviamente corrisponde all'angolo di 0 gradi per quanto riguarda i valori delle funzioni coniometriche e quindi avremo di nuovo... 0, 1, 0 e più infinito rispettivamente per seno, coseno, tangente e cotangente. Andiamo adesso a vedere un argomento molto importante, delle formule molto importanti, che riguardano gli archi associati. Allora, cosa sono gli archi associati? Gli archi associati sono evidentemente degli archi importanti perché sono associati all'angolo alfa. In particolare abbiamo archi o angoli complementari, ovvero gli angoli che sommati ad alfa restituiscono l'angolo eh, di 90 gradi, quindi l'angolo retto, e abbiamo seno di pi greco mezzi meno alfa, il coseno di pi greco mezzi meno alfa, stesso discorso per la tangente e la cotangente. I valori corrispondenti saranno il seno di pi greco mezzi meno alfa è uguale al coseno, il coseno è uguale al seno, la tangente di pi greco mezzi meno alfa è uguale alla cotangente di alfa e invece pari a tangente alfa la cotangente di pi greco mezzi meno alfa. Quello che succede è che si scambiano completamente il seno e il coseno di angoli eh, complementari. Stesso discorso per la tangente e la cotangente. Vediamo altri angoli molto importanti, sono gli angoli opposti, ovviamente opposti ad alfa, e quindi abbiamo il seno di meno alfa, il coseno di meno alfa, la tangente e la cotangente di meno alfa. I valori già l'abbiamo visti in realtà quando abbiamo parlato del grafico della sinusoide, cosinusoide e quant'altro, perché abbiamo detto che la sinusoide è una funzione ovviamente eh, dispari e quindi il suo seno di meno alfa sarà pari a meno seno alfa, il coseno invece è pari, quindi rimane coseno alfa, tangente e cotangente, essendo funzioni dispari, restituiscono i valori negativi di tangente, appunto, e cotangente quando si parla di angoli opposti. Altri archi associati sono quelli relativi agli angoli supplementari, cioè quelli che sommati all'angolo alfa restituiscono un angolo piatto, quindi 180, gradi, e quindi avremo seno π greco meno alfa, coseno pi greco meno alfa, stesso discorso per tangente e cotangente. I valori che troviamo sono corrispondenti a sen alfa rispettivamente meno coseno alfa, meno tangente alfa e meno cotangente alfa. Sostanzialmente rimangono, il seno rimane seno, coseno, coseno e così via anche per tangente e cotangente, quello a cui dobbiamo stare attenti è esclusivamente è il segno. Discorso del tutto analogo riguarda gli angoli esplementari, cioè quegli angoli che sommati ad alfa restituiscono un angolo giro, questa volta, ossia pari a 360, ovvero 2π. Quindi l'angolo in questione sarà 2π meno alfa, di cui vogliamo andare a calcolare i valori di seno, coseno, tangente e cotangente. Dicevo, discorso analogo a quello degli angoli supplementari, la differenza sta nei segni. Il seno resta seno, ma è meno seno, il coseno resta coseno la tangente meno tangente di alfa e la cotangente corrisponde invece a meno cotangente di alfa. Stesse considerazioni valgono nel caso in cui l'angolo associato sia corrispondente a π pi mezzi più alfa oppure a π pi più alfa, 3 mezzi π pi più alfa, valgono gli stessi ragionamenti, unico attenzione, so, stare attenti appunto ai segni che si vengono attribuite alle funzioni coniometriche. Adesso vediamo un'altra uh, un serie uh, di formule molto importanti che uh, caratterizzano la trigonometria e eh, che trovano poi spazio in tutti gli esercizi uh, su equazioni, disequazioni, identità e quant'altro. Cominciamo dalle formule di addizione e sottrazione di angoli. Quindi parliamo delle formule che ci consentono di ricavare il coseno dell'angolo differenza che sarà pari a cosen alfa cosen beta più sen alfa sen beta, il coseno di alfa più beta, quindi della somma di angoli, che è pari al coseno coseno meno seno. seno. poi abbiamo stesso discorso per quanto riguarda il seno alfa meno beta, e seno di alfa più beta, anche in questo caso le formule sono molto simili tra di loro, e sono rispettivamente sen alfa cosen beta meno cosen alfa sen beta, di nuovo per la somma sen alfa cosen beta più cosen alfa sen beta, e poi vediamo quelle relative alla tangente, quindi tangente di alfa meno beta, che è uguale a tangente di alfa meno tangente di beta fratto 1 più tangente di alfa per tangente di beta. Infine, la tangente di alfa più beta, che invece è uguale a tangente alfa più tangente beta fratto 1 meno tangente alfa per tangente beta. Ovviamente tutte queste formule trovano una loro dimostrazione che vi invito ad approfondire andando a vedere il materiale sulla piattaforma che avete a disposizione. Ci sono poi le formule di duplicazione che si possono ricavare invece andando a sostituire le formule di addizione di seno coseno tangente invece di beta mettere un'altra volta alfa quindi seno di alfa più alfa che diventa seno di 2 alfa e si possono ottenere queste formule seno di 2 alfa che è uguale a 2 sen alfa cos'alfa coseno di 2 alfa che è uguale a cosen quadro alfa meno sen quadro alfa qui è possibile utilizzare il teorema fondamentale della trigonometria appena visto eh, che ci consente di scrivere questa eh, espressione o esclusivamente in funzione del coseno di alfa, e quindi 2 cosen quadro alfa meno 1, oppure esclusivamente in funzione del seno di alfa, 1 meno 2 sen quadro alfa, andando ovviamente a sostituire una volta al sen quadro 1 meno cosen quadro o al cosen quadro 1 meno sen quadro. Tangente di 2 alfa sarà pari a 2 tangente alfa fratto 1 meno 2 tangente quadro alfa. Altre formule sono quelle parametriche che, parametriche, che esprimono le funzioni goniometriche in funzione di un parametro, parametro t, che è posto pari alla tangente di x mezzi, cioè la tangente dell'angolo eh, metà x mezzi abbiamo chiamato, sempre, abbiamo chiamato sempre alfa, quindi chiamiamolo incognita alfa, quindi tangente di alfa mezzi. Uh, facendo questa sostituzione è possibile ricavare il seno di alfa come 2t fratto 1 più t quadro, il coseno di alfa come 1 meno t quadro fratto 1 più t quadro e la tangente di alfa come 2t fratto 1 meno t queste formule parametriche sono particolarmente comode in diverse equazioni goniometriche dove al posto delle funzioni goniometriche seno, coseno e tangente possiamo andare a sostituire il parametro t e lavorare con un'equazione come se fosse un'equazione algebrica, per poi tornare ovviamente alle formule goniometriche. Abbiamo ancora alcune formule come quelle di bisezione. Ora, se le formule di duplicazione forniscono le caratteristiche dell'angolo doppio, quelle di bisezione, invece, ci forniscono le caratteristiche goniometriche dell'angolo mezzo, quindi cioè della metà dell'angolo. Seno di alfa mezzi, uguale più o meno radice di 1 meno cos'alfa fratto 2, coseno di alfa mezzi, molto simile, più o meno radice di 1 più cos'alfa fratto 2, e poi abbiamo la tangente di alfa mezzi, che è uguale o seno di alfa mezzi fratto coseno di alfa mezzi, quindi 1 meno coseno alfa fratto 1 più coseno alfa, oppure è possibile esprimerla tramite semplici passaggi in 1 meno coseno alfa fratto sen alfa o ancora sen alfa fratto 1 più coseno alfa, anche per queste sono pochi passaggi che è possibile andare a consultare sul materiale, sulle dispense che avete a disposizione. Chiudiamo con altre due famiglie di formule, che sono quelle di Prosta-Feresi e poi quelle di Werner. Le formule di Prosta-Feresi, diciamo che queste due formule sono meno utilizzate, anche se poi nell'ingegneria le ritroverete in diverse dimostrazioni. Le formule di Prosta-Feresi cosa ci consentono di fare? Ci consentono di andare seno di P più seno di Q, per esempio, cioè andare a sommare i seni di due angoli differenti quindi due volte il seno di P più Q fratto 2 per il coseno di P meno Q fratto 2. Ancora, seno di P meno Q, seno di Q, quindi differenza di seni, 2 coseno di P più Q fratto 2 per il seno di P meno Q fratto 2. Il stesso discorso vale per il coseno, quindi somma di coseni, 2 coseno di P più Q fratto 2 per il coseno di P meno Q fratto 2 e poi infine il coseno di P meno il coseno di Q che è uguale a meno 2 seno di P più Q fratto 2 per il seno di P meno Q fratto 2. Sono meno utilizzate anche perché è di più difficile memorizzazione rispetto a quelle precedenti. Le ultime formule che vediamo sono quelle di Werner che invece ci consentono di scrivere in maniera differente il prodotto del seno di due angoli o del coseno di due angoli o della seno di due angoli, seno per il coseno. Quindi cominciamo dal prodotto dei seni, questo si può scrivere come un mezzo coseno di alfa meno beta meno coseno di alfa più beta. Poi abbiamo coseno alfa per coseno di beta, che è uguale a un mezzo, coseno di alfa più beta più coseno di alfa meno beta. E poi abbiamo seno di alfa coseno di beta, che è uguale a un mezzo seno di alfa più beta più seno di alfa meno beta. Con quest'ulteriore formula abbiamo finito quella che è stato l'argomento di questa pillola di matematica di oggi, che in particolare ha fornito, vi ha fornito un formulario, quindi un uh, documento diciamo, uh, operativo per consentirvi di fare tutti gli esercizi che avrete a disposizione sulla piattaforma. Nella prossima lezione andremo ad applicare alcune di queste formule direttamente sulle equazioni e disequazioni goniometriche che sono evidentemente quelle equazioni e disequazioni che contengono al loro interno l'incognita nella funzione goniometrica.